So capire tutti i cliché, i ci e le camicette Da sorprendermi, ad ammirare qualunque simbolo Di universalità So arrivare alle sette in punto e so sublimare la banalità So marciare la patriota nel suo contesto per un momento eh, dimentichiamo le difficoltà adesso ascoltami ascoltami ascoltami e dico non le teorie tutte le manie l'ideologia non sono mia, se non è l'amore che cambia la legge per sicuro l'odio ci rende un gregge, mi fermo e penso ma dove voglio andare se da un po' che non me lo ricordo Cosa volevo fare? Ho continuato sempre sul binario Ho creduto questi, la sola realtà Ho con gli stessi gesti Poi rimuginando oh, oh, Sulla mia identità In fila ho aspettato il mio turno Perché lo Stato mi dia libertà Guardo la fede del il suo sangue versato Ma poi vedo solo La sua autorità Adesso ascoltami per un momento Dimentichiamo le difficoltà Lasso ascoltami, ascoltami, ascoltami Dico no le teorie tutte le manie, le non sono mia, se non è l'amore che cambia la legge, è sicuro l'odio si rende un grece, mi fermo e penso, ma dove voglio andare? Da un po' che non me lo ricordo, cosa volevo fare, e no le teorie tutte le manie, le non sono mie, se non è l'amore che cambia la legge, è sicuro l'odio si rende un grece, mi fermo e penso. io ricordo più